Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo nel mondo di Toca Life. Toca Boca! E andremo al nuovo festival. Cioè è una nuova, nuova location, però è anche un festival. Allora, vediamo, mm, guardate intanto qua, giriamo il mondo e schiacciamo play. Ed eccolo qui. Qua sopra, sopra, al pontino bianco che ho fatto. Qua c'è anche la volpe. E schiacciamo ancora più Questa nuova location? Uh, io me la immaginavo, cioè un, mi immaginavo che fosse lì. Perché c'è la casa stregata e ci mancava solo questo. Non poteva mica metterlo uh, all'isola Pom Pom. Se non sbaglio si chiama così. Allora. Aspettiamo Oh che carino Questo cagnolino E questo, questo, questo Eccolo qua eh. okay. Questo è il primo segreto Come avete già notato Uno, due E Cracra dei corvi E Questo Sembra Marte o forse un pomeriggio boh non lo so ed è arancione lasciamolo però tra poco lo togliamo perché se no ho paura allora lo chiudiamo eh, se non sbaglio eh, il sole arancione lo potete vedere se non sbaglio anche nelle altre cose dopo lo proverò bene allora wow quanta roba cos'è Mr. Crumpet Eccolo qua ma. Addio Crumpet eh, Crumpet dove, ma dove sei? Si è nascosto da me Allora Ok, <ride> allora Mr. Grumpet, ah, oh, sto Grumpet è un po' biricchino. Ah, Signor Grumpet, la prego. E, yeah. i Oh, mamma mia. Allora. Facciamo così, va? lo buttiamo tanto dopo riviene basta ehm, praticamente uscire dal festival o da qualche altra cosa e poi ritornare quindi il secondo è allora, un buchi allora, un semino e i semini Purtroppo non vanno lì Non importa Allora E qui Come fa questo? Poi beh, beh, chiudiamo No, non via Qua Annacchiamo. Ok Ma è piccolino Proviamo ad annafiarla con il sole a ragione qui no vabbè riproviamo guardate Miam. Ah, slurp è troppo divertente allora un segno. 1 2 3 1 2 3 Ammazza ma che grossi Questo lo metto qua Con l'altro E a parte i corvi Che a volte spaventano. Che non se no fa troppa paura Wow. Le lucciole! Che bello che cazzo non si possono muovere! Che strano! Vabbè, allora, facciamo. Questo viola, questo verde, questo rosso, questo no. carissimo però a rivederci grazie. Allora un poli, un coniglio, dei trofei, oh, che forte ho capito cos'è. Ah. <ride> hanno detto tutti io ma cos'è sto rumore? <ride> allora questo immagino questo No, aiuto! Eh, ah, sei un po' di zucchero, aiuto! Va bene, ok, via! Tia. Ok, allora adesso andiamo alla seconda parte. Che è? Che carino, è questo bellissimo. Questo. In teoria questo dovrebbe essere il pigiama, però. Vabbè. Questo è super bello. Basta, è già finito, ammazza. Che gara di capelli, mamma mia. Una gara minuscola. Vabbè. E tipo, lì cadono i capelli e pada! Che brutto. Allora. non canta nulla signorina allora qua ci si può sedere come al solito oh. non sopra i piatti questo è un, un signore cieco e questo è un altro signore che forte ci sono le ricette per fare le torte vabbè questo è normale poi c'è. L'ho chiamata uh. La contadina che mi sta molto simpatica. Quello non è. Cos'è? Cos'è? Ho oh, capito. Questa qua è una sterlina. io sono strega Gelsomina ma il nome Gelsomina è un, è un nome o no? non lo so, vabbè ben, ben, ben, ben, ben, ben. allora rimettiamo tutto così per me l'ha messo lì così dice ma magari eh, dicono e gli dicono qualcosa Allora Io metto lì il mio abito da strega Così nessuno se ne accorge E patapuffo E in verità io me ne sono accorta Non importa Allora Il signore cieco qua E il cane Allora Io me ne vado addio Ciao le zuccotti ne metto una qua E una Ma no, ma no. Così, fa ancora... Così fa ancora più paura Ma veramente Va bene Lasciamola lì Allora questo qui No Questo qua No non mi piace mm. Molto meglio Allora questo se ne va carino questo lo mettiamo qua la contadinella la lasciamo lì e basta se non sbaglio non c'è più nulla quindi eh, potrei concludere quindi se questo video vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al mio canale se, se non vi siete ancora iscritti e mettete il doppio like ah eh no non si può Entrata a far parte del club dei Camillini e ciao!